proviamo a usare insieme il kit per imbossare eh, che ho acquistato l'altro giorno alla Lidl il kit costa 19.90 se non sbaglio ed è in offerta questa settimana lo potete trovare appunto alla, alla Lidl contiene le istruzioni i tamponi per i timbrini dei timbrini fatti in questa maniera delle mascherine con le lettere dell'alfabeto e i numeri le polverine che io non so come si chiamano perché credetemi è la prima volta che faccio questa cosa quindi non so neanche se viene la penna per scrivere per imbussare e la famosa pistolina calda Ah, e poi contiene il, um, il barattolino per pulire, il tamponcino per pulire i timbri. Allora, io non ho mai provato a imbossare. Non è la prima volta che lo faccio, lo faccio con voi. Quindi io uso un timbro. Prendiamo un, foglio, eh, un fogliettino di carta. Giusto per così per... Uh, per vedere cosa salta fuori, perché veramente non l'ho mai fatto. Allora, una delle avvertenze che ci sono scritte sulle istruzioni è quella di agire velocemente, perché l'inchiostro della penna ehm, si asciuga subito, subito, subito, subito, subito. quindi direi proviamo a scrivere e vediamo che cosa mi esce io ho fatto la mia iniziale usiamo magari l'argento Allora, io ho fatto aderire la polverina a, um, alla mia iniziale. No, e vediamo. Allora, ricordatevi di usare un foglietto piegato in due in modo che riusciate a rimettere la polverina che non utilizzate la potete um, facilmente riutilizzare in questa maniera in modo che non va sprecata, insomma. Ecco, io sono stata bravissima. E sono riuscita a mandarla fuori. Che furba Scusate io sono sempre molto imbranata In queste cose non... Soprattutto se sono nuove Allora adesso vediamo Con la pistolina ragazzi che caldo è molto molto carino non so se si vede praticamente la polverina che io ho utilizzato per fare la mia A si è col calore della la pistola si è sciolta e, e ha creato un bellissimo effetto mi piace tantissimo allora io sono veramente un'impeditona però ehm, secondo me si può fare volevo provare a usare un timbrino uh, ne avevo aperto uno non mi ricordo quale Vabbè, prendiamo quello rosso. Ah no, qua, viola. Allora, proviamo a fare invece il timbrino. proviamo a usare la polverina bianca stavolta anche se riprendiamo il nostro foglietto allora, questo qua mi sa che verrà un po' più schifosetto. Allora, riprendiamo la nostra pistola e andiamo a... Allora, la cosa bella... è che in poco tempo si scioglie ecco guardate che carino adesso togliete che io non ho fatto grandi cose è solo una prova per vedervi, farvi vedere come funziona allora uh, io lo trovo molto molto molto carino uh, si asciuga in fretta si scioglie subito la polverina Qui vedete, eh, da un lato ho fatto la mia iniziale e dall'altro ho fatto questo pacchettino regalo. è appunto giusto una prova per farvi vedere come funziona. A me piace un sacco. Quando avete finito di usare i timbri, potete semplicemente pulirli con questa cosa qua. In modo che così saranno pronti la prossima volta da, ri da riutilizzare. E niente... A posto, pulito e dicevo, niente a posto, pulito <ride> con due semplici passaggi, veramente ci vuole poco. Um, questo è lo sporco che ho tirato via dal del, um, del timbrino, sono davvero davvero entusiasta, mi piace proprio. Anzi, facciamo un'altra prova. Però a questo punto, proviamo anche la polverina d'oro e mettiamo anche l'altra iniziale dai proviamo la penna quella piccolina allora la penna si asciuga molto molto in fretta quindi Adesso così è per provare, non è che io sia una grande disegnatrice. Um, mi stanno già venendo in mente 807 idee. Ovviamente. Potevano non venirmi in mente 3507 idee. Riprendiamo il nostro foglietto. Ecco la cosa che mi piace un sacco di questa farina qua è proprio questa di poter riutilizzare la polvere che avanza cioè non va sprecato niente sono proprio contenta e che mi fa venire voglia di andare a cercare al viridea altre polverine o altri timbrini o altre cose sicuramente mi bizzarrirò a Natale Volevo farvi vedere come funziona, non so se riuscite a vedere la trasformazione. Voilà. Finito meraviglioso, io lo trovo davvero molto carino e poi si asciuga molto in fretta